Ciao a tutti, sono Candida nel video di oggi voglio, voglio proporvi come decorare una, una scatola in legno. Questa è una scatola in legno riciclata eh, che io ho già eh, decorato con il allegro grigio chiaro di stamperia e eh, nella, parte, nella parte sopra ho dato velocemente insieme ad il grigio qualche pennellata di bianco sempre di Allegro Stamperia vi, rispa vi ho risparmiato il, il procedimento comunque l'ho praticamente pitturata sia dentro che fuori tutta di questo grigio per decorarla ho deciso di utilizzare questa carta di riso stamperia che trovo veramente bellissima dopodiché utilizzerò questa questo stencil sempre di stamperia per, per fare il mio contorno e eh, voglio provare ad utilizzare questo pizzo sempre di stamperia vi faccio vedere per praticamente realizzare il vestito della mia della mia ragazza a questo punto procediamo con la realizzazione della mia scala. Anche il progetto di oggi è terminato, come avete visto ho finito eh, incollando degli abbellimenti che sono delle ali in legno, eh, una chiave in metallo eh, e poi ho timbrato un pezzo di stone paper che poi ho sporcato eh, con, eh, con lo stesso viola che ho utilizzato per la maggior parte del, della scatola. Eh, ho aggiunto anche un fiore sui capelli della donna fiore che ho realizzato con uh, le salviettine umidificate per i bambini. Se volete com vedere come farli sul mio canale trovate un tutorial che vi spiega il tutto. Ehm, se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi oppure lasciate se vi fa piacere semplicemente un commento. E, come dico sempre se il video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al mio canale così mi aiuterete a farlo crescere